Dio, il bidone, non piove il bidone, non piove il bidone, ok, non piove ancora l'albero che okay, magari è pure peggio. ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su Test Drive Unlimited 2 Quanto sono andato in fissa su sto gioco Ecco, subito chiama testa, rompe le palle Prevedo grandi cose per te Grazie Credo che sia il momento per una gara più impegnativa Ok e La scuola di pilotaggio Asphalt Ci vediamo Sì, sì, vabbè, ci vediamo dopo, ciao, stamme bene Allora, a parte questa che rompe le scatole L'altra volta, se vi ricordate, nell'ultima puntata abbiamo dovuto accompagnare Natizia che era un'amica di de, de Cosola, di de Todd, come si chiama il, il tipo che era una bella fregatura nel senso che lui cioè, credo che ci ha detto di nascere, a noi perché abbiamo dovuto accompagnarla per 17 km tipo una roba del genere di cui una diecina e mezza la sabbia però ci ha portato qui cioè alla nuova scuola di pilotaggio questa però è quella in mezzo alla terra quindi a parte là che vuole che andiamo a fare il campionato elite sull'asfalto Invece noi mi imbocchiamo proprio qui alla scuola di pilotaggio. Andiamo a vedere che ci dice la tizia, come vedete, il nostro calogero Bottas col suo look inconfondibile. Questa sta a far vigile. Ok, tocca ripiana, un'altra volta la patente. Questa sarà però la patente quella che ha naso sterrato, quindi mi aspetto pure dusa usare macchine diverse, sinceramente. E di fatti qui abbiamo un bel Range Rover. Dami bene. Questa prova è il modo migliore per farti prendere confidenza con la guida fuoristrada. Tutto qua, questa era la spiegazione, vabbè. Ok volta me la danno col motore acceso Ok, beh, pare pare abbastanza facile, si tratta di uno slalom in mezzo ai... ai cosi qui, ai bidoni della monnezza Quindi ci servono pure per cucinacciare la conserva E tocca parcheggiare l'acqua E fino a qui, dai Poi questi sono intelligenti, la macchina me la danno accesa, non come l'altra volta Ok, dai, dai fanno due giri mi pare da quello che vedo oh si guida bene sto range comunque comunque non so chi nei commenti mi ha scritto che il modello di guida non gli piaceva invece devo essere sincero a me non mi dispiace per niente cioè deve essere un pad mamma mia un momento metti mi butto sotto darte, dal ponte di legno oh sbrigate che qui scade il tempo comunque il vorrei di già nel secondo giro quando stava il freno a mano che non lo ricordo più? non lo so dov'era non era questo Buh, vabbè poi lo cercheremo lo sbrigare mancano solo 20 secondi occhio qui c'è star ponte di legno che prima siamo andati quasi giù oh, mamma mia ci siamo andati vicini pure adesso andiamo quasi giù rigate 10 secondi ecco qua visto? non era poi così complicato ma gli ha detto niente questo dobbiamo fare lo slalom in modo pulito Boccare le giuste traiettorie fra le porte e non dimenticare ...e non dimenticare cosa? Puh. Vabbè, chissà, forse è una cosa importante? Scusi, cosa non dovevo dimenticare? Non ho, ho fatto X Vabbè, fa niente Ah, devo trovare il freno a mano? No, questo non è perché... Sì, è questo il freno a mano, ok eh, Meritate me un secondo, stavo provando il freno a mano Oh, oh attenzione attenzione attenzione sono slalom non dobia I bidoni penso Bene così oh, oh mamma mia che liscio Che cazzo Ma non vorrei passarci tutta ma... la giornata Concentrati un po' Oh Ho fatto una volta sola comunque Scusi Questi bidoni comunque mi paranno molto sensibili Perché non è che cavo proprio preso diciamo così, bravo Calogero eh mamma mia, vedi che poi nei Formula 1 vai sempre per Prati perché eri abituato qui alla scuola di pilotaggio di Statizia, non mi ricordo come si chiama perché mi aveva detto il nome, siccome ero un po' incazzato mi aveva fatto guidare 18 km per portarla solo lì, sembrava che dovevo fare una cosa fondamentale invece poi arriviamo lì e mi dice solo mi devi da un passaggio, vabbè comunque, attenzione qui Oddio, il bidone, non piume il bidone, non piamo il bidone, ok non piamo anche l'arbero che okay, magari è pure peggio. Quanto ci manca? Non so come stavamo messi col tempo, non riesco a vederlo, però laggiù mi sembra che c'è il finale. Tutta dritta. Uh, eccolo il finale, dai, dai ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ah, e anche questo è fatto. Avanti una Ma pare che è stanca lei, cioè so io che sto a fare le prove. Oh, attenzione, il tuo areggone. ti permetterà di guadagnare tempo nelle curve a gomito. Occorre tempo per padroneggiare questa tecnica, perciò non scoraggiarti. Mamma mia, questa è cattiva. Oh. Voglio questa, non voglio ranger over. Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Ho oh, oh. preso l'albero, scusi ma sta velocità sta macchina in giro? non, oh. non c'è qualcosa di più veloce? proviamo qui che mo sono un po' più veloci col freno a mano la famo girare capito? come? è abbastanza semplice sta cosa mazza ma la so tirata da solo vieni giù dalla montagna che, che botto che ho fatto, mamma mia che ho preso! Così, vorrei comprarmelo pure io il tuare, che ma non questo perché l'ho un po' martettato. Mi l'ho ripreso lo steccato. Oh, dai, dai che ce l'avevo fatta. E anche questo è fatto. Avanti un altro. Vabbè, questo mi sta in fastidio comunque, eh? ma poi avanti un altro te che, ci sto solo io. Ho sistemato un percorso che permette di affinare diversi elementi della guida fuoristrada, curve Vabbè, vabbè, sì, sì, piove, tanto abbiamo capito che... Comunque il meteo su sto gioco è fatto da paura ragazzi, cioè un'altra volta mentre portavo questa qui è venuto giù il diluvio universale, ma proprio che è passato Noè con l'arca Voi non l'avete visto perché non l'ho registrata quel pezzo, insomma, dovevo solo accompagnare Rompicoglioni Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia che liscio Stiamo a fare dei lisci clamorosi stiamo sicuramente indietro però raga perché. un momento di ammazzo e il meteo è fatto veramente bene, sparava certi furmini tiè guarda che bello quando spara i furmini mamma mia aiuto aiuto aiuto aiuto aiuto, oh, mi sa che ho mancato un checkpoint Ah, in effetti questa a me sembra più cattiva del range Io non so se è seguita tanto meglio sinceramente eh Sonno, sentite, io sto a tavoletta, eh. fa palla di fuoco e, e va veramente piano, ti aiuto, qui c'è sta il ponticello, qui ho prima saltato per checkpoint, ma ho preso, meglio così, non ti più l'arbero, tagli tu. Vediamo se sei capace di realizzare Vediamo se sei capace di stare zitta due minuti. Vai, 8 checkpoint, ce l'avevo. come al solito ci metto un'ora e un quarto per... per Abbiasse, tocca stare sotto un minuto e tredici. però il freno a mano non funziona perché siamo troppo lenti, capito raga? Cioè, mi dovete dare qualcosa di più veloce. Non c'è una macchina da rally per fare queste cose, che ne so. Che asso che calogero Guarda come la fa scivolare La grande raga Mo no, che c'è da dire? Fatto Non era proprio scontato Ma alla fine ce l'hai fatta Ad ottenere la licenza mm -hmm. Dai questo momento merita una foto Cheese ma no, almeno questa è simpatica se non altro, dai, allora abbiamo preso la patente. Vincere un campionato B4. Prima di partecipare al campionato B4 hai bisogno di possedere un veicolo della categoria adeguata. Eh, questo è un consiglio, grazie del consiglio, se no la gara posso fare a piedi. Ok, quindi dovrei comprare una macchina B4, mo. E osanna no, ma compra nuova, facciamo 69.000, c'era uno che vendeva le macchine usate, eh? Salve! Oh! Uh. Qui c'è stata la Mustang, qui ci sta la Brera ed ecco qui il nostro Tuareg, cioè il nostro so dovremmo comprare. Ma quanto costa il Tuareg? Dove sta il prezzo, scusi, quanto? 77.000 costa. Ma non ce l'hai una un po' più economica del B4? Vabbè, a sto punto andiamo da Tess e andiamo a farci cercare il campionato Elite, raga. Oh, a uh, coso, uh, come ti chiami? Todd, Ted... Ah, uh. io sono venuto alla scuola di pittuaggio, ma dove sta Tess? Oh, quella mi ha detto di venire qui. Mascia vostra, mi stanno a un sacco tempo One eternity later Fai un salto dai concessionari locali Parla con Jude, ha delle macchine di buona qualità e a buon mercato Sì, ci sono già stato da Jude, mortacci sua, però... A minima che c'è costa 75 euro, non ce l'ho Devo andare a vincere il campionato Elite, sennò no, non me la posso comprare Ma rieccolo questa Primenti, bella vittoria! Prevedo grandi Giri cose per te sì, ma... Scusi. Non me ne frega niente, non vedo il navigatore si... se lei eh, l'attacca non faccia, scusi. Eh. Ma... Tu dici, tu gira a qui? A sinistra. Oh, mamma mia, che navigatore di merda. Prossima macchina, voglio mi ci mutate. Il... Giri a sinistra. Google Map. La sua destinazione è distante due chilometri. Ragazzi, vi prego, aiutatemi... a sto navigatore, ditemi come se leva. La destinazione è distante un chilometro e mezzo. La sua destinazione è distante un chilometro. Non ce ne può più. La sua destinazione è distante 500 metri. Allora, siamo arrivati... Ma ah no, ma io non volevo le macchine Ford. Ma non è che questo c'è una B4, no? Salve, questa non è di certo una B4. Costerebbe solo 29.000 dollari, quasi quasi, ma la compro, ma è una A5. Oh, Hammer B4, 38.000, attenzione. Ma io mi più questo, raga, non andiamo a fare B4. Quello voleva eh, 70.000 euro per un tuore gusato, ma gli do un culo e fuoco i capelli. Quello che famo? o blu per dire all terrain blu ecco le chiavi della sua nuova macchina o oh, l'altra è manco ho se magari ce n'era un'altra del B4 vabbè speriamo che andiamo con copriso un cataparco raga andiamo un po' in giro per vedere come va sta macchina senti che sonno che c'ha guarda dietro come va a cambiare inquadratura ok questo da dentro girare la telecamera all'interno dell'abitacolo si sì, di solito tendo a guardare la strada comunque eccolo tod la race sta quasi scoppiando da quante macchine ci hai parcheggiato tutto perché non parli con l'agente immobiliare locale e vedi se non trovi una sistemazione più spaziosa è perché in cioè una lira Todd e mi sono comprato appena adesso l'hammer vabbè eh, comunque no preferisco guidarla così col pad allora raga, non so questo dove ci sta mandando adesso, ma io a sto punto direi di parcheggiarci qui. E per questo episodio direi che basta così, visto che non siamo riusciti a fare un cacchio, però almeno abbiamo preso la patente B4 e se siamo presi un macchinone B4, e nella prossima puntata andiamo a farci il campionato B4. Poi se ci metto veramente poco, cosa che non credo, potremmo anche farci pure C4 Elite, così magari oppure mo faccio offline, così faccio qualche soldo. perché tra un po' dovremmo comprarci una casa più grossa direi. Detto questo, come al solito, mannaggia se questa rompe sto i coglioni! Nando, i campionati d'orto non ti interessano! Sì, mi interessano, mi sono andato a comprare mi la mi macchina! Cosa? Ah, no, non rompe, ciao! Quindi, ragazzi, detto questo, io, come al solito, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme. Vi ricordo di spolliciare al massimo questa serie perché io mi sto veramente a divertire questo giochetto e mi piacerebbe continuarlo a portare Non va un granché, sinceramente, come views, ma me ne frega niente, come al solito, perché a me mi piace. Fatemi vale, sapere che ne pensate. Scrivetelo qua sotto nei commenti se volete dar suggerimenti. E tutto quanto. Scrivete tutto qua sotto. Io come al solito vi rispondo sempre, leggo tutti. E eh, raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.